Perché ricordiamo eh sì, perché è la Bondo 11 è la navicella e non è il nemico di Rocky come abbiamo già no, detto te... più e più volte nel corso di questa nostra mattinata no, sulla violinea no, numero uno, no. parliamo con l'ingegnere Agostino Favari. Buongiorno, ben trovato Agostino, con noi. Buongiorno Beatrice, a te ah. e agli ascoltatori. Allora, il nostro amico eh, Favari, eh, terrapiattista, intanto ci risponde da Palermo, eh, oh. dove sta organizzando il primo no, no. convegno nazionale sulla terrapiatta Grazie. che sarà il 12 maggio. Insomma, so che avete già un sacco di adesioni. Beppe Grillo, notizia di queste ultime ore, oh. dice che partecipa anche lui. Notizia riguardo a questo punto. Ma questo qui, ora oh, ho capito chi è, è uno di quelli che era al convegno in cui si è invocato Barbascura, lui chiama da Palermo perché stanno organizzando la convention dei terapiatisti a Palermo, dove poi Barbascura è andato in incognito, e ha parlato con loro, lui forse è quello è dello guasso. schema, sì, delle equazioni sì, sì, sì. sì, sì. ci sono sì. altri effetti non desiderati ma lo faccio per accentuare la. sì esatto, questo Credo è sia la... sia esatto, dell'equazione l'equazione sbagliata oh! da quando è accaduto l'11 settembre poi facendo i miei studi sono diventato terrapiattista, cioè prima eri un ingegnere eh, diciamo così scientifico e credevi nelle cose che ti erano state insegnate TV, I giornali, io leggevo molto i giornali a suo tempo, specie all'università, ma poi wow, sì, sono reso conto della, che c'erano tante della cose che non quadravano. Non è vero che non vengono mai ah. fatte nella realtà. Allora, la realtà è diversa dalle cose che si dicono. Mm. Questa cosa qui allora varrebbe per tutte quante cose, cioè se uno dovesse vedere un complotto in ogni cosa, allora varrebbe per qualunque tipo di argomento. Ce cioè, ne sono tantissimi infatti, c'è cioè, anche nel campo Tantissimo. medico, ci sono i rappresentanti farmaceutici che per denaro... Ma cosa c'entra ragazzi? Attuano cosa questa forma cioè, di complotto. C'è cioè, diciamo, no? Siamo Siamo un complotto Siamo, di tipo economico, settembre. cioè tanti. Sono tutti d'accordo a vendere tanti farmaci, che poi, dopo anni, eh, si scopre che fanno male, che creano tantissimi problemi, no? Cosa che era, si poteva sapere facendo un campione di 20-30 persone all'inizio, cosa più. che non viene fatta allora. Cioè, da con il gi giornalista non mentre, ma la giornalista si fa anche i dei casi in cui le leggi dell'economia saltano, non sono più valide, mm. e questo potrebbe essere il caso della terra piatta, perché. Chi stampa la moneta ai vecchi oh, delle banche centrali? Abbiamo sbagliato tutte le parole, non c'entrava no, niente sera La banca centrale <ride> italiana era privata, quella europea è privata. Tante altre terapie che hanno misurato in varie okay. parti dell'Italia. Quindi ragionevolmente sì. dopo 20, 30, 40 misure sbagliate, sì. sì. sono 20, 30, 40 misure sbagliate. Ragionevolmente parlate no? allora, di voi dove è curvatura. Quindi noi pensiamo che dopo tutte queste misure sia piatta quella del ministero della difesa se ci desse questa autorizzazione sia mm. per il polo. Sì. per il Polo Nord ah. quindi tu vorresti sì. andare tu di persona cioè vorresti andare tu di persona no, a verificare questa che funtiva, questa cosa qua ah, è così è calma, cioè è in base manzana. alla tua tesi no? in base alle misure che avete fatto voi eh, tu hai questa idea allora tra l'altro insomma non ultima la tua eh, voglia di andare con un astronauta al di fuori della Terra e ah, ah, se ah, sicuramente ah, è una sfera ah, no, è una sfera tu no. Eh, Taceresti per sempre, insomma, è questo un po' il senso. Assolutamente, sarebbe l'occasione per, tanto, per, ehm. per mm. tapparci la bocca, eh, farci sì, passare sì. per raffolli, Possiamo... se lo mostro, no? E quindi, signerebbe lì, noi faremmo la figura dei, eh, come si dice, una figura meschina faremmo pubblicamente, e, okay. e ci tapperebbero la bocca. Invece l'astronauta, nonostante beh, io beh, ho replicato, sì, primo non si... Ti... Primo ancora non si è sentito, magari sta pensando a quello ma che... Ma ha detto che ti invita, questo. Guidoni, ha detto che ti invita, ti vogliono invitare. Mi è invitato, ma io l'ho invitato in un confronto pubblico per stabilire ah, le condizioni. Okay. Ah, ecco. non, non, penseranno, non penseranno di certo di infilarci in qualcosa con le lenti fisciai e noi... Siamo lì a guardare. Noi vogliamo installare le nostre apparecchiature, quindi ah. dovranno dare conto e ragione con le nostre apparecchiature, perché le loro sono taroccate. Ah. Ah, visto. Ok, senti, allora, fermati un attimo. Dicevamo, quindi, la forza di gravità... La mm, allora, allora, la forza stile. di gravità, allora. non, io non direi che è una forza per un semplice motivo, perché poi c'è il cosiddetto la cosiddetta forza di Archimede che ne annulla, un po' come dire, mh, gli effetti per quanto diceva anche... Siamo eh, collegiati nel mare dell'universo. Cioè, se la ti considera, nei termini ah, di senti, forza, visto, sai qual è il viaggio che ha fatto Magellano, ma lo faccio con bontà con te, non come Cruciani, sì. insomma che... Allora, tu sai il viaggio che ha fatto Magellano, sì. qual è? Sì, beh, insomma, quello che ho trovato no? nella cartina. Okay. Sì. sì, perfetto. Allora, lo ha fatto secondo te nel senso di un parallelo o nel senso di un meridiano, cioè da polo a polo? parallelo, mi sembra, giusto? Eh, Brava, sì, sì, ah. hai visto bene, sì. ricordi bene questo che abbia visto eh, delle sfere no? al di fuori quindi il sì, fatto vada. che insomma abbia visto sì, io... Giove e tutto il resto insomma come la mettiamo Sfra, con allora. Galilei Sombra. che guardava eh, molti secoli fa attraverso questo telescopio sì, sì, e sì. ha capito eh, molto più tardi di Eratoste Giove che si vede sferico a suo dire è, è che si, vede sperica, si vedono sferiche le lune di Giove Ciò cioè non significa affatto Luna di ah, di Giove. Di Giove, oppure Giove. che la nostra luna di Asperica al fare allora. di Giove la luna si vede sempre insomma se ci sarà possibile ti richiameremo ok grazie per essere voi. stato con noi grazie, grazie a teatrice e buona giornata anche agli ascoltatori ciao, ciao Ciao. andiamo per La l'Apollo 11 molti sono convinti dei complottari ovviamente che nessuna Abbiamo messo piede sulla luna, perché ricordiamo eh sì, perché tutto la Bondo, l'undici, è la navicella, e non è il nemico di Rocky. Oh, okay. <ride> ok, quello che vuoi dire, secondo te l'oro, non ce ne sono mai fatti. Oh, a per Questo, sentire. si parla dell'America perché è il caso mediatico più grande, perché è stato un uomo, perché è stato solo un uomo, perché c'erano le riprese... C'era okay. lui, si vedeva lui, sì, lui Eh, dicono fondamentalmente cioè, che si trattasse semplicemente di un uh, fotomontaggio, tutto e di una scena tipo di. come se fosse una ripresa di un film. Parlavano di questo come tutto montaggio. Ho capito. Ok. Mettiamo che questa cosa che dite voi sia vera, ok? Entrambi eh, non, non, ho non, non, non ho mandato niente a nessuno. Spiegatemi i specchi catarinvergenti. Che come hai detto tu, ho capito. Alcuni scienziati hanno la possibilità di realmente avere la prova ci sono degli specchi mm. perché quegli scienziati non possono essere attori come Milano una linea su quello schermo sì ma la cosa più bella è capire quello che rappresenta quella linea l'essere riusciti a completare la procedura significa che sulla luna esistono realmente degli oggetti creati dall'uomo peraltro abbandonati lì da una specie che solamente 60 anni prima aveva inventato l'aeroplano ah oh, sì e che specie è? storia del fluido Archimede, perché oh. se io ricordo bene praticamente agostino diceva la seguente cosa ma se c'è un'attrazione <ride> gravitazionale come è possibile che il corpo galleggi a pelo d'acqua come diceva lui ma è molto semplice perché cioè, questo è l'esempio di come le persone riescono a a utilizzare cose vere e trarre delle conclusioni sbagliate perché dico ciò? perché lui sosteneva allora se io metto una nave una nave sull'acqua galleggia ma come fa a galleggiare se c'è la forza di gravità? Appena. e lui diceva e lui ha recitato la, la legge di Archimede allora ragazzi è tardi è, è l'una passata L ho bevuto cerco di ripeterla la legge di Archimede, se ricordo bene, è un corpo immerso nel liquido riceve una spiglia da basso verso, verso l'acqua pari, pari. al peso del liquido che ha spostato. Io quando ero ragazzino questa cosa non la capivo, ma in realtà è una cosa molto semplice. Se tu metti questo bicchiere in acqua e questo bicchiere sposta 10 grammi di acqua questo bicchiere riceverà dal basso verso l'alto 10 grammi di spinta. Esatto. Se questa spinta che riceve dal basso verso l'alto è maggiore del, della forza di gravità, galleggia. Basterebbe dire una cosa molto semplice per contraddirlo. Che l'aria è un fluido. Perché il corpo messo in un liquido non è il corpo messo in acqua, è il corpo messo in un fluido. L'aria è, è un fluido. E noi non stiamo galleggiando. Cioè, chi? Commenti? Hai <ride> altri punti? No, queste qua erano le, le due cose più fondamentali. Più bravi che aveva detto. Poi, a no, ragazzi, poi un certo punto io, a un certo punto io non, non ho capito la discussione dell'economia, non, non ho capito la discussione dei stampasoldi. Io queste cose non le ho capite. Stava bene. arzigogolando. Esatto, non lui non stava non... mettendo troppa carne a fuoco, talmente tanta. Che la tizia della radio che lo stava intervistando a mm. un certo punto l'ha dovuto fermare Scusi non torniamo alla terra pianta Allora state sì. le piastre oh, La forma di mezza arancia la, Anche là non ho ben capito Cosa stesse parlando. Sì. Eh, però a un certo punto Non posso nascondere Che soprattutto sul punto de, di Archimede Io mm. ho perso il controllo Ma Archimede questo principio L'ha scritto prima o dopo? Cosa? cosa? Aver conosciuto Zio Paperone. Questo è chiaramente molto prima, prima, molto tutto. prima di no, conoscere no, Zio. Prima, Zio storicamente, molto prima. Io direi parecchi secoli, se non millenni: il <ride> Zio Maverone non ha investito. Non ha fatto il biglietto della situazione. Mi sa di no in questo No, però, secondo me ha investito la regina Elisabetta. Secondo me già c'era. Here comes the money. Let's go. Mi penso pure. E eh, vabbè. Allora, ragazzi, salutiamo. E <ride> ci vediamo la prossima volta. Con. Chissà quale tua vita è al mondo. Con poco il gin Con una nuova... no... ¡Una può essere arrachato.